In montagna per la tua sicurezza usa sempre la testa, ricordati di rispettare le regole di comportamento e di consultare il bollettino neve valanghe.